Ritengo senz'altro che si possa affermare che quanto più tempo i nostri ragazzi avranno dato allo studio del concreto, quanto più tempo avranno perduto nell'osservare, tanto meglio passeranno dopo alla compressione delle forme astratte. Così scrive Emma Castelnuovo nel 1963 nella sua didattica della matematica. E ancora oggi cosa c'è di più concreto di costruire gli oggetti matematici con le proprie mani? Questa attività laboratoriale è pensata per aiutare i ragazzi di una quarta liceo, a comprendere un punto miliare ma concettualmente delicato della matematica facendo incontrare tre personaggi che ne hanno fatto la storia Archimede, Bonaventura Cavalieri e Galileo Galilei L'occasione che li fa incontrare è la scodella di Galileo il solido ottenuto come differenza tra un cilindro circolare retto e la semisfera in esso in scritta che Galileo riporta in uno dei suoi scritti a proposito di argomenti trattati da Bonaventura Cavalieri Galileo e Cavalieri si conoscono bene. Cavalieri aveva inviato nel 1634 a Galileo i primi cinque libri della sua geometria degli indivisibili, chiedendogli consiglio e giudizio. La risposta di Galileo è andata perduta, ma le sue osservazioni in merito sono riportate nei discorsi e dimostrazioni matematiche sopra due nuove scienze pubblicati nel 1638. Salviati, che nel dialogo in persona Galileo espone la costruzione della scodella e la dimostrazione del fatto che il cono di altezza e raggio pari a quello della scodella ha il suo stesso volume, dimostrazione pubblicata ai primi del secolo da Luca Valerio e basata sugli indivisibili di cavalieri. Il metodo degli indivisibili di cavalieri è l'idea che sta alla base dell'omonimo principio, Ogni solido è costituito dalla sovrapposizione di infiniti strati privi di spessore, detti indivisibili di volume e paragonabili a figure piane, cioè un volume è composto da aree piane come un libro da pagine. Nella versione 3D il principio si può così enunciare. Se due volumi tagliati da un sistema di piani paralleli intercettano sopra ognuno di essi sezioni uguali, anche due volumi sono uguali. Se intercettano sezioni che stanno tra loro in rapporto costante, anche i due volumi stanno in questo rapporto. Non essendo deducibile dagli assiomi dello spazio Euclideo, il principio di cavalieri è esso stesso una sorta di assioma che pone una condizione sufficiente ma non necessaria per lequi di due figure geometriche. Ciò su cui Galileo ha delle riserve, nel caso della scodella, era che si potesse avere una sezione, la corona circolare, la cui area va a zero anche se una sua dimensione non si annulla, mentre l'annullarsi dell'area dell'altra sezione, il cerchio seccato dal piano sul cono, appare evidente perché il raggio tende a zero. La problematica non era banale e non viene certo risolta da cavalieri che riteneva non convenisse consumare il proprio tempo in questioni e dispute che gli sembravano più filosofiche che geometriche, ma oramai erano state impostate le basi perché il dibattito su indivisibili, continuo, infinito e infinitesimi si potesse sviluppare nei secoli. E Archimede cosa c'entra in tutto ciò? L'idea fantastorica che sta alla base di questa attività prevede di far viaggiare nel tempo Archimede per fargli incontrare Cavalieri e Galileo e suggerire loro l'utilizzo del principio di equilibrio della leva sfruttato da Archimede per validare in modo euristico la formula di quadratura della parabola come verifica dell'equivalenza degli indivisibili di cavalieri. La prima parte dell'attività consiste nella dimostrazione classica dell'equivalenza tra la scodella e il cono utilizzando il metodo di cavalieri. Per prima cosa a ciascun gruppo va assegnata una specifica coppia di indivisibili. Per fare ciò, un file interattivo realizzato con GeoGebra permette di visualizzare l'altezza della sezione. Quindi, sapendo che il raggio della scodella è di 7 cm, ciascun gruppo deduce le relazioni geometriche tra gli elementi della figura, calcola le misure dei propri indivisibili e li ritaglia nei fogli di foam. In questo modo non otteniamo esattamente degli indivisibili di volume, cioè delle aree, come li intendeva Cavalieri. Ci concediamo questa licenza per dare alle nostre sezioni quello spessore che renderà possibile il passaggio successivo. Utilizzando i bastoncini, i ragazzi costruiscono le leve a bracci uguali. Se i calcoli sono esatti, gli indivisibili avranno superficie equivalenti, uguale spessore e stessa densità e avranno dunque lo stesso peso, mantenendo la leva in equilibrio. Siamo arrivati al punto più delicato, la verifica dell'equilibrio dei momenti meccanici. Il bilanciamento delle leve a braccio uguali a cui sono sospese le coppie di indivisibili ci conferma l'equivalenza prevista. Cavalieri con i suoi indivisibili mette a punto un procedimento che va oltre il processo di esaustione di Archimede e compie un passo importante verso l'introduzione del calcolo infinitesimale. Per un paio d'ore Archimede, Galileo e Cavalieri sono emersi dal passato e dalla immobilità del libro di testo per diventare compagni di lavoro coinvolgendo gli studenti e promuovendo la loro consapevolezza dell'importanza della storia della matematica e del suo ruolo all'interno della nostra cultura e cambiando per sempre il significato della parola scodella.